Ok, è il momento di usare le hack. Prima di iniziare con il video mi sembra opportuno fare una piccola premessa. Per realizzare questo video non ho infranto nessun regolamento perché ho chiesto il permesso al founder del server per fare questo video. Infatti se ci fate caso il video è stato registrato in un server privato dove eravamo praticamente soltanto due persone. In questa maniera non ho rovinato il game a nessuno e nessuno si può lamentare ovviamente. Se anche voi vorreste provare le hack, fatelo anche voi in un server privato oppure chiedete semplicemente dello staff del server. Fatta questa precisazione godetevi questo video che è divertente. Allora prima vi faccio vedere un po' il client. Quella è la pagina principale. Qui c'è il changelog dove mostrano tutti i vari aggiornamenti. Qui possiamo scaricare il client e qui ci sono tutti i vari moduli. Potete scegliere anche lo stile come vi piace di più. qua c'è anche con il pop-up: i moduli sono questi: c'è l'autoclicker, la reach, le massist e tutti gli altri. In questo video ho usato l'autoclicker, la reach, le massist e la velocity. Poi qui troviamo anche varie configurazioni di altre persone Ma nel mio caso i settaggi li ho messi, io ho messo tutto al massimo in poche parole Qui c'è anche un tutorial su come usare il client al meglio Qui ci sono i ticket in caso abbiate dei problemi E boh basta, questo qua è il client Ovviamente il tutto va configurato tramite il sito web Quindi dovete sempre avere aperto la pagina web per settare i moduli Bene, facciamo qualche duel Iniziamo con il classico, con il node buff. E fidatevi che è una passeggiata giocare in queste condizioni Minecraft non è mai stato così facile Qui vi ho messo anche i cps così potete vedere quanti ne faccio Tenendo premuto il mouse Non sto cliccando, sto tenendo premuto E questo è il knockback, ora attivo anche la reach Ecco qua Perfetto, cioè è una passeggiata giocare così Ancora, ancora, ancora no debuff Pozioni, 20 cps mentre bevo le pozioni, guarda lì. Non sono mai stato così forte a Minecraft. Ora capisco come fanno i combo montage su YouTube. Guarda qua che combo. Bene, troppo forte. Facciamo... Combo, combo, combo. Ah, comunque il mouse non lo muovo, fa tutto da solo. Come vedete, anche se guardo lì, in automatico mi, mi punta il player. L'unica cosa che sto facendo è premere W, un po' i tasti a caso e tenere premuto. 20 cps, 6 blocchi di reach, più, più lamebot, bot, più roba di così. <ride> più legit di così non si può. Guarda come vola! Sono mici ideali i trucchi su Minecraft. Vi garantisco che io sto soltanto premendo per muto il mouse, eh, fa tutto da solo. <ride> Risparmiate molte energie. <ride> Ovviamente voi non dovete farlo, non usate le hack. Io sono in un server privato e siamo solo in due. Non sto rovinando il game a nessuno. Mi raccomando, non andate nei server pubblici a usare le hack. Cioè, se proprio dovete usarle, chiedete il permesso al Fonder e lo usate con un vostro amico. Così non rovinate il gioco a nessuno. Oh, sta resistendo però. Basta, muori. <ride> ok, che tanto di fatica ne sto facendo ben poca. Non prendo knockback. Tengo premuto e clicca da solo. Sto arrivando, sto arrivando. Questo è essere forti a Minecraft. Allora, facciamo... Stick fight Che purtroppo è buggato Tanto con la reach e l'antinockback non dovrebbe essere un problema Altro che drag, click, butterfly click Knock, reduce, qua si va di reach E <ride> via Con l'autoclicker però faccio fatica a rompere i blocchi Dove sta andando? Vieni qua Qua non posso rompere, mannaggia Ti colpisco tanto la reach Eh <ride> eh, troppo forte <ride> Provate a battermi così, vi sfido a battermi Ma posso, posso colpire attraverso i blocchi? Ah, e eh, vabbè, non mi sono dovuto scomodare. Facciamo boxing. Oh, ora scopriremo come fanno i montage Youtuber pipir Esattamente così. Pazzesco, a volte riesce anche a colpirmi. Sarà perché lagga tantissimo. Guarda qua. Non colpirmi, devo fare il combo montage degli Youtuber. Guarda qua, che combo, che combo. Quanto sono forte. Trovatelo un giocatore così forte Vi sfido a trovarlo Ho vinto? Eh beh sì che ho vinto Facciamo Skywars, Skywars Andiamo, fatti sotto Lancio pure le uova così sembra che io stia Giocando seriamente ma invece fa tutto la riccia Quanto l'acchi? Basta! Vuoi fregarmi? Dove vai? Dove pensi di scappare? Dalla mia killavra non si scappa Però non c'è l'ainbot sull'arco Come vedete devo mirare io, devo far fatica Solo con la spada c'è bot. Però abbiamo vinto comunque Perdere in queste condizioni è impossibile Non prendo knockback, faccio 20 cps e colpisco da 6 blocchi Se perdo anche così devo cambiare gioco Farda qua che hit legit Posso anche saltare, guarda qua Se fosse trovato la tattica migliore per, per vincere Così, saltando e rimanendo sempre un po' a distanza io, voglio fare questa cosa qua in boxing, vediamo se funziona meglio, Ora a volte non le faccio a 20 cps Sì così funziona molto meglio, guarda qua, il segreto è stare lontano e saltare, in questa maniera non vi colpisce l'avversario Oh perfetto, nell'angolino ci rimarrai per sempre mi sa Ho dato praticamente 90 hit e ne ho subite soltanto 12 Guarda qua che combo Ho vinto eh E <ride> eh beh mi sembra più che logico che io abbia vinto Sono fortissimo Ora giochiamo a Mica Brain cos'è? Ok ora facciamo i ponti Ma cosa pensi di fare? Guarda la mia rich quanto è potente Oh, non ci arrivo Basta resistere Provo a rompere il letto Ok boh Sono omicidiale Passiamo un po' di blocchi Fium fium fium fium fium Non mi colpirai mai No, mannaggia, mi sono lanciato come uno scemo. Volevo fare questa cosa qua. Però c'è l'Aimbot che mi ha, mi ha puntato contro l'avversario. Riesco a morire anche con le hack, cioè, veramente. Perfetto. E eh, niente, sono morto. A volte un po' di knockback serve. Pop, pop, pop, pop, pop. 20 CPS Sono fortissimo. Cosa pensi di fare? Non puoi battere le mie hack. Oh, oh, oh Devo rompere il letto, dai, fammi rompere Non si rompe, si è buggato l'autoclicker No! Eh, vabbè Ha i suoi svantaggi usare le hack Dai, vediamo se riusciamo a rompere Ok, abbiamo rotto E abbiamo vinto Ora facciamo sumo Eh, adesso è divertente Non può avvicinarsi Non si avvicina, non può avvicinarsi Eh, vabbè Bella sta mappa Preparati È la tua fine No, no, è inutile che usi l'arco Brucia L'acciarino ho dovuto metterlo da solo, però, eh. Muore da solo. <ride> Perfetto. Ma, ma sono troppo forte. Nether WHC. Facciamo questo. Vediamo se riesco a perderlo un match. Cos'è stato? Cos'hai fatto? Pop, pop, pop. Dove vai? Dove vai? Ti metto la lava. No, ho sbagliato. Non c'è l'acqua. Aia, aia, aia, aia, aia, aia. Eh, eh, eh. Allora, facciamo cave HC. Siamo nelle caverne. Dove sei? Eccoti. Lava. Brucia, brucia, brucia. Soffri, soffri, soffri. Perfetto. Troppo forti. Non ne perdiamo una. Skybuild build UHC. Chiaramente, se dovessi entrare in un server, durerei massimo un minuto. Perché con le hack settate così al massimo. L'anticheat, boom, un secondo ti banna. Cosa fai con l'arco? Io sono molto più forte, guarda qua. Non c'è niente da fare Cosa facciamo adesso? Anime fight Eh non ci sono le arene. Sumo bridge Qua vinco per forza Non prendo knockback E colpisco da 6 blocchi Ecco infatti <ride> Qui perdere è impossibile Cold UHC Ti sconfiggo Ti sconfiggo La mia riccia è fortissima Guarda mezzo cuore Io, io li ho ancora tutti <ride> Cioè è una roba Micidiale Cosa fai con l'acqua? Vuoi bagnarmi? Non ce la fai Tanto non ci arrivi ti lascio mangiare, e ti colpisco. Mamma mia, tutti i cuori, eh. Per fight. Eh, questo. Qua, o muoio da solo. Non c'è la perla. Che è successo? Ho vinto. Ah, solo un round c'è. Bene, allora cosa possiamo fare? Arcade, sky, pipi. Non c'è neanche bisogno che mi sistemo la hotbar. Ci vado così. Qui, in teoria, c'è anche la speed, in teoria. Ecco, infatti, ora vado velocissimo. Dove vai, dove vai, dove vai, dove vai, dove vai? Dove vai? <ride> È troppo facile così, oddio. Facciamo questo qua che dovrebbe essere tipo il kit PIP. C'è anche una velocità, la beviamo. E iniziamo ad usare la nostra reach. No, l'avellino, no. Ha ah, mangiato la mela UP. Ah. Ma non ti servirà nulla. Che sono troppo forte, guarda qua che combo. Guarda quanti cps. Non puoi nulla contro di me. Ok, l'effetto fatto della miele È finito. Meglio mangiare anche noi qualcosa. Ne ha mangiato un'altra. Anche se usi la, la canna da pesca, è inutile. Ci arrivo comunque. <ride> Ora capisco come si sentono i Tu sei lì che scleri tantissimo. E questi qua sono qua che si divertono così, senza cliccare il mouse. Facciamo sup. Guardate dove è finita questa freccia. Ce l'ho proprio. Mi arriva proprio al cervello. Vediamo qui come va Neanche un hit mi ha dato ancora Guarda questa qua Vabbè me la prendo io pop, pop, pop, pop. No troppo forte Troppo troppo Non c'è niente da fare Build hc l'abbiamo già fatto Non mi ricordo No forse sì l'abbiamo fatto Vabbè pazienza Lo rifacciamo Non c'è problema Dove vai? La lava no Mannaggia Ti nascondi eh Hai paura della mia reach Non mi puoi bruciare Non ce la farei mai a bruciarmi Eccomi infatti Cosa facciamo? Le abbiamo fatti praticamente tutti No, bridges manca Qua bisogna fare i punti Però anche qui non prendendo knockback Non dovrebbe essere un problema Op. Ok Ah no, eh, oddio, lane bot Fammi fare punto, va bene Ecco di nuovo, mannaggia Fammi fare punto, non riesco Ok, meno male, mi ero già buttato Eccomi qua, anche se mi frecci Non mi muovo Giocare Legit non è mai stato così bello. Guarda qua, guarda qua. Hop, hop. Posso usare anche il blocco. <ride> oh. <ride> Vabbè. Oddio. Con la mela, con la mela, la mela più forte del mondo. Ok, mamma mia. Guardate quanto è forte questa mela. Non si può avvicinare. Via, facciamo punto e vinciamo il game. Dai, direi di fare l'ultimo e poi basta. MLG rush. Ma... Ma qua devo rompere il letto, allora è difficile. Perché con l'autoclicca, come vedete, non è facile. Ok, l'ho rotto. Ma come... No! Non ci credo, ha fatto punto. Come è successo? Non posso piazzare i blocchi. È la prima volta che fa punto. Incredibile, cos'è successo? Ok, rompiamo. Perfetto. Eh <ride> eh, Sono troppo forte. Rich, rich, rich. Non riesco a rompere, mannaggia. Rompi rompi, rompi. Ok, abbiamo vinto. Benissimo. Ne facciamo giusto un ultimo perché mi sto divertendo. Questo qua è il kit faction. Qui dovrebbe essere combo? No, ok. Sono i faction quelli americani. Solo quelli italiani sono combo. Gli italiani per una volta hanno fatto una cosa giusta. Pipi combo pipi pipi. Guarda che combo. Mamma mia. Se fossi così forte anche senza hack. sarei veramente un campione. Guardate anche come siamo rankati facilmente. Eravamo tipo a gold 4 se non sbaglio. Bene il video è finito. Io spero che vi sia piaciuto. Ancora questo aimbot. Mannaggia. Se vorreste altri video così fatemelo sapere con un bellissimo commento, seguitemi su tutti i vari social che trovate ovviamente in descrizione e mettete anche un bel like per la mia nuova skin, Ma ah, che bella che sono, sono un giocatore di basket. Bene dai fatti i bravi, noi ci vediamo in un prossimo video, bello!